Anche questo, in perfetto stile documentaristico, facciamo, sole negli occhi, ve lo ricordo, la prima cosa che ci capiterà saranno due giri della morte e poi due avvitamenti completi, poi basta di attesa angosciante eh Francesco? qui c'è Francesco ed è la quinta volta che lo facciamo oggi deve essere una malattia, penso ecco questo è niente adesso cominciamo parte il divertimento ragazzi